Hola sono Electrofer e benvenuti in questo nuovo video Allora, innanzitutto mettiamo il telefono in silenzioso Allora, come avete già ben capito dal titolo Oggi andrò a parlare di tutto quello che è successo Tra Grelmos, Fishbowl e la Bertevello E non voglio includere altre gente Perché non c'è bisogno allora vi racconto tutto quello che è successo tra loro tre Allora, arriva un giorno che Grelmos eh, ha fatto uscire la sua nuova canzone NPS Acronimo di Non posso salvarti Il polverone si è alzato perché Labertevello ha condiviso nelle sue storie Degli spezzoni della canzone di Grelmos E degli spezzoni della canzone di una ragazza che sinceramente io non conoscevo Dopo che è successo tutto sto fatto, tutte uh, che l'hanno iniziata a supportare, comunque nemmeno sapevano chi fosse, vabbè, comunque si chiama Baby Fendi, eh, mi sembra. Vabbè, e in pratica ehm, le prime tracce sono uguali a quelle di Grelmos. Allora questa Bertevello ha iniziato a insultarla, dicendo le peggio cose contro Grelmos, ehm, perché comunque erano già successe altre cose qualche anno fa, però comunque... Ehm, come si può dire, la, la voglia di affossare sempre di più la gente, la voglia sempre di criticare la gente è sempre un costante. Parlo mh, di quello che so, mh, eh, che è la mia esperienza, comunque vedo tantissima gente che è sempre frustrata ehm, e quindi deve ehm, sfogare il proprio odio contro gente che non c'entra nulla e che sta vivendo la propria vita. Eh, vabbè comunque rientriamo nel dissing, allora la Bertevello lascia lui le sue bellissime storie, bellissime, in cui offende la Grelmos, le dice le peggio cose, allora la Grelmos risponde ehm, dicendo che ehm, il pezzo le aveva preso spunto dal pezzo, um, però comunque no, non lo stava negando, non è che ha detto perché non è un plagio, la canzone è molto diversa, il problema è stato che la gente si è iniziata a concentrare sulla canzone e non sul testo, tutto quello che voleva esprimere Mike su tutto quello che ha passato e, e questo è stato bruttissimo perché comunque per chi ascolta la canzone, io l'ascolto ancora tutt'oggi e quindi per chi ascolta la canzone... Mh, e sente le parole e sa quello che è successo, perché comunque io un po' di cose le so di Grelmos, perché comunque l'ha da tanto tempo, sono i suoi amici stretti, qualcosa l'ha anche raccontata lì, poi qualche messaggino sempre ci siamo scambiati in direct, io ovviamente già lo dico, sono dalla sua parte, ma perché comunque io sono per il sostegno, io sono per il... c'è cioè, Power, è proprio... a me piace sostenere l'altra gente se io vedo una persona che invidio che tra l'altro io non invidio è una cosa che non conosco eh, se io vedo una persona che ha un qualcosa in più di me che può essere una canzone che può essere una dote io cerco innanzitutto di fare il complimento e poi cerco di imparare anche per comunque si può sempre imparare da tutto vabbè comunque ritorniamo al dissing Sta di fatto che mh, in pratica Grelmos Uh, ha messo delle storie in cui eh, faceva uh, sentire una canzone che aveva fatto insieme a Jimmy Tights e il beat, uh, non so se si chiama beat perché io queste cose della musica non le so bene perché appunto io non, non so queste cose vabbè comunque eh, il beat sembrava lo stesso, o oh, è quasi lo stesso di una canzone che ha fatto Fishball con, um, con la Bertavello. E la, la Grelmos si è limitata a lì, anzi, aveva fatto un'altra storia in cui aveva fatto lo scri una foto alla alle storie della Bertevello. E aveva scritto qui c'è gente che abbaia, una cosa del gente, se lo sento solo abbaiare. Queste storie finiscono a Fishball e Fishball ci ha regalato un vero e proprio esempio di non um, sostegno fra donne, Gir Power proprio con quelle storie si è andato a fare una vacanza e tutto il resto perché lei ha fatto delle storie in cui offendeva in tutte le salse in tutti i contorni la Grelmos ehm, tant'è che queste storie sono state anche bloccate potete trovare tutte le storie su youtube eh, basta che scrivete fishball via faccia ehm, però instagram gliele anche anche Per comunque si è sfogata dice, vomitando una marea di cose che Veramente è stato terribile, io da uomo mi sono sentito schifato a sentire una, una donna che diceva tutte queste cose contro un'altra donna, perché comunque è impensabile, io lo noto. Comunque, non c'è mai questa uguaglianza, che hanno non uguaglianza, ma sostegno, ehm, voglia di sostenersi fra di loro che c'è magari tra i vari rapper, tra i vari influencer. Eh, invece, tra alcune ragazze c'è sempre questo odio costante, e eh, non è la prima volta che, comunque. Um, la Bertabella aveva provato a buttare giù Grelmos Ma comunque Grelmos si è sempre rialzata Sta di fatto che queste um, stories che ha fatto Fishball Sono diventate super virali E tutti sono andati a um, segnalare la Grelmos Grelmos le hanno bannato il profilo perché tutte queste segnalazioni e poi hanno detto Ah, si è levata dai social solo per non avere, gli, per non avere insulti. Invece, le ha fatto un tweet in cui ha detto um, che eh, prima ha scritto così: prima mi segnalate in massa e poi dite che mi levo per evitare gli insulti. Vabbè, stai di fatto che eh, io ovviamente vi sto, mh, sto restringendo un po' il, tutto quello che è successo perché ci sono state altre mille storie, altre mille cose, ehm, che poi ne parlerò dopo, vi sto prima raccontando un po' tutto quello che è successo. Ieri Grailmos è ritornata, ha fatto una diretta in cui ehm, dice che lei non ha mai offeso nessuno, sono state gli alt le altre ragazze, comunque le altre due, a creare tutto questo. Mh, a, a fare tutti questi insulti, a giudicare, a dire talmente tante cose scioccanti per comunque Fishball ha accusato la Grailmos di aver denunciato il suo ex dopo che l'aveva massacrata di botta ma scusate un attimo, parlate tanto di ehm, gear power, di sostegno, di denunciare sempre e poi se una ragazza viene picchiata per comunque ci sono le prove eh, e io l'ho vista perché lei una volta aveva pubblicato negli amici stretti tutti i segni se una ragazza viene maltrattata allora non può denunciare il suo ragazzo e tra l'altro Grelmos nemmeno l'ha denunciato quindi è inutile che si vengano a dire queste cose l'ha detto lei e comunque Grelmos dice che eh, hanno provato a buttarla giù ma che non ci sono riusciti e un po' ha detto quello che ho detto io nel senso il concetto è quello eh, sta di fatto però che a me stupisce che la Bertevello lei abbia detto um, tipo si sia scandalizzata di tutte le cose che ha fatto Grelmos perché poi le ha detto altre cose che in realtà in questo momento non mi ricordo ma l'hanno accusata di talmente tante cose ah la Bertevello l'ha accusata che eh, lei ci ha provato con il suo ex ma comunque era il tuo ex wake up you're mad vabbè comunque e mi scandalizza il fatto che la, la Bertevello si, si sia scandalizzata di questo quando lei ha fatto cose peggiori, forse si è dimenticata. Tutto quello che sto per dire, tra l'altro lo trovate su internet, non sono cose che mi invento io, ma sono news, sono articoli che proprio c'è scritto tutto quello che vi sto per dire. Comunque, la Bertevello nel 2018-2019, non mi ricordo, insieme alla sua gang, forse si credeva di essere la gang dei 69 in quel momento, erano lei, il suo fidanzato e qualcun altro hanno legato a un, un albero un ragazzo e poi l'hanno ammassacrato di botte. Tant'è che mh, proprio veramente dei gangster, cioè voi vi lamentate che <ride> si lamenta prima che. Grelmos Dice no cop no cops No i poliziotti e tutto E poi voi siete una gang Veramente siete stati anche Il tuo ragazzo forse era stato arrestato Tu invece hai avuto l'obbligo di firma Quindi proprio una Santa ragazza non sei E Tevello si è scandalizzata Anche tanto di tutto Vabbè di tutto quello che ha fatto Grelmos Ha sparato una marea di cose sopra Grelmos Però Lei non ha detto tutto il fatto di ehm, genovese, perché sì, io avevo fatto delle storie su Instagram e sì, voglio parlare anche di genovese, perché comunque la eh, Bertavello mi si è staccata anche la scia forse. La Bertavello, eh, per chi non lo sapesse, tutto questo è su YouTube, quindi non voglio responsabilità sono cose che trovate su youtube arrivederci grazie eh, la Bertrello andava alle feste Genovese e comunque se tu sei all'interno di un uno scenario un habitat eh, tu sai quello che succede all'interno se io qui nella mia stanza eh, vedo che qualcuno fa cadere non lo so il mio telefono io lo so che è stata quella persona a far cadere il mio telefono quindi a me sembra strano che lei non sapesse tutto quello che c'era dietro a Genovese, perché comunque... Allora, io sto parlando di lei, però comunque c'è anche altra gente tutto dietro a questo. Non voglio dare tutta la colpa a lei, perché come ha avuto la colpa a lei, ce l'hanno avuta anche altra gente. Comunque lei, secondo me, lei sapeva tutto quello che c'è dietro a Genovese e finché lei ha avuto un pezzo della torta con alcol, feste e tutto, a lei andava bene. Poi quando è successo lo scandalo o lei è stata buttata fuori da queste cerchie perché comunque si stava a pulire la sua immagine, forse si era fatta di nuovo fidanzato, ora non ricordo, ha fatto un'intervista con fanpage. A me è sembrato sinceramente ridicolo perché tu non puoi mangiare in un piatto dove... Ma, non puoi sputare in un piatto dove hai mangiato perché è, non ha senso. Cioè, è proprio una cosa... Non ti puoi approfittare così delle situazioni e poi magari appena si ribaltano un po' subito vai a camuffare come se passi da vittima. Quando in realtà ok sei stata non il carnefice ma comunque qualcosina, le voci girano, le voci si sentono, le cose si sanno quindi vabbè. Di fishball in realtà non ho da dire molto perché comunque... Um, non la conosco tanto non, mi, non sto qui a inventare cose. Io parlo con i fatti Tutto quello che vi ho detto Lo trovate su internet Basta che scrivete Te, um, Bertevello, Genovese, quello bla. bla trovate tutto, tutto. Della, um, Di Fishbowl Non so che dire in realtà Solo che è stata una gran cafona eh, A fare... Um, a fare quelle storie in cui così gravemente quella ragazza, appunto Grelmos. Comunque per me ha ragione Grelmos ovviamente. Perché comunque io la ascolto, io la conosco. Quando ha fatto uscire la sua canzone City e io l'ho sempre sostenuta. Cioè, vi posso prendere ora in direct. Proprio io non mento perché comunque non voglio che la gente pensa 'Hai' eh, photoshoppato qualcosa. No, faccio tutte cose in live, non ci sono tagli, infatti continuo a parlare. Ok, qui c'è il suo direct. Ora prendo. Il primo direct che io ho inviato in cui l'avevo taggata in qualche storia. Penso Nel frattempo mi fa pulito anche il naso. E non mi sta crescendo perché io non sono Pinocchio. Vabbè ovviamente capite che è lungo. Perché comunque è da tanto che parliamo. Io lo, la, la taggo nelle mie storie. Oddio. Ok siamo a 5 dicembre. Il primo è stato il 17 ottobre 2019. Eh, e io l'avevo taggata in una storia. E lei mi ha... Mi ha, mi ha menzionato e così è continuato il tutto l'ho sempre sostenuta perché comunque io da quando la conosco appunto dal 2019 è sempre stata vera sincera, non ha mai mentito ai propri follower, ai propri fans a ah, niente una volta mi ricordo che aveva fatto la collaborazione con, um, con un brand e quel brand in pratica ha truffato eh, i propri follower i follower di Grealmos, allora la Grealmos aveva fatto Veramente un casino per far ridare soldi indietro ai propri follower Se fosse stata qualcun'altra Che non voglio fare nomi Però comunque è successo che alcune, alcune influencer abbiano fatto questa cosa Se fosse stata qualcun'altra allora cioè non gliene fregava nulla Invece Grelmos ha fatto tutto quello che ha potuto per far ridare ehm, Per far il rimborso per i propri follower Comunque niente raga Il video lo concludo qui Ci vediamo non so quando Al prossimo video Uh, seguitemi su Instagram perché lì su Instagram dico sempre le cose prima Poi magari ci faccio il video uh, Comunque sono più attivo lì su Instagram e anche su TikTok E eh, nulla ci vediamo al prossimo video Ciao ciao